Nessuno ovviamente intende né minimizzare né disconoscere i meriti delle persone per le quali oggi si chiede l'intitolazione di un luogo di Roma. Sono persone che hanno onorato ognuna nel loro settore, nel loro campo, non solo il loro paese, ma eh, la cultura, la cultura l'uno e eh, l'impegno la, sociale l'altra. Quindi il fatto di... Eh, come dire, opporsi a una intitolazione di una strada forse vuole sottolineare ulteriormente l'importanza di queste persone, perché credo che una collaborazione per trovare altre forme di riconoscimento, ripeto io l'ho buttata lì, poi ha ragione la consigliera la collega Zotta quando dice vi rivolgete sempre alle scuole, ecco ma forse intitolare una scuola, forse intitolare un istituto, forse ha più significato, ecco lavoriamo per questo, io veramente tutta la mia collaborazione, però rispettiamo l'identità della nostra città e non escludo ovviamente che si possa in una zona nuova della città eh, un disegno che voglia ricordare alcune personalità perché si sono distinte per alcuni settori, per alcune loro attività, ma questi interventi spot forse fanno bene soltanto a chi li propone. Perdonatemi.